Ciao a tutti, mi presento, io mi chiamo Giadano Grossi e sono una studentessa tutor del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Siena. Inizio subito il discorso facendo vedere quali sono i corsi di laurea triennale offerti dal Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Siena. Abbiamo il corso in Scienze Biologiche, il corso professionalizzante di agribusiness, su questo c'è un video a parte per avere informazioni aggiuntive, ma eh, per dare una descrizione molto generale il corso di agribusiness si caratterizza per il fatto eh, che è professionalizzante, cioè una volta conseguita la laurea ci si può approcciare immediatamente al mondo del lavoro e questi sono entrambi eh, gestiti dal Dipartimento di Scienze della Vita. Poi c'è il corso di scienze ambientali e naturali che è in cogestione col Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Allora, io parlo di scienze biologiche perché eh, mi sono laureata in questa laurea triennale. E, eh, cosa possiamo dire della biologia? Innanzitutto, per definizione, la biologia è la scienza che si occupa dello studio degli esseri viventi e della vita in generale. Infatti, durante i tre anni di corso si trattano le materie e gli argomenti più disparati. Per fare degli esempi pratici, si studiano la citologia e l'istologia, quindi che cos'è una cellula, com'è strutturata e come le cellule si vanno ad unire per dare un tessuto, oppure si studiano la biologia molecolare e la biochimica, eh, ovvero si va a vedere quali sono i processi molecolari mh, che si verificano all'interno delle cellule, quindi si entra nel dettaglio poi si studia la genetica, quindi che cos'è il DNA, come è strutturato, per passare poi allo studio delle piante con la fisiologia vegetale, degli animali, con la zoologia e poi come gli organismi viventi interagiscono con loro e con l'ambiente che li circonda, quindi si studia l'ecologia e eh, un aspetto che io personalmente ho molto apprezzato è il fatto che al terzo anno lo studente ha la possibilità di scegliere i corsi che più gli interessano, per cui se una persona ha più interesse ad approfondire l'aspetto molecolare potrà seguire per esempio un corso di genetica molecolare, viceversa se è più portato allo studio eh, dell'ambiente, degli animali, potrà seguire un corso di gestione e conservazione della fauna selvatica. Quindi c'è un'ampia scelta di corsi. E eh, una volta che si consegue la laurea triennale in scienze biologiche, oh, chiedo scusa, che si consegue la laurea triennale in scienze biologiche ci si può già approcciare al mondo del lavoro però la maggior parte dei ragazzi mh, preferisce continuare con una laurea magistrale adesso faccio vedere le lauree magistrali che sono proposte dal dipartimento di scienze della vita dell'università di siena queste quali sono c'è il curriculum in biologia sanitaria che è cogestito con il dipartimento di medicina molecolare e poi c'è eh, la laurea magistrale in biologia che comprende due curricula il primo curriculum è biologia molecolare e cellulare ed è un curriculum in italiano e è, è il corso che sto frequentando io il secondo curriculum invece biodiversity and environmental health si caratterizza per il fatto di essere completamente in inglese e diciamo che eh, Molto spesso le persone chiedono quali sono i possibili sbocchi lavorativi per un biologo. Io posso parlare per biologia molecolare, per fare degli esempi pratici un biologo molecolare può eh, svolgere un'attività professionale sia nell'ambito degli enti pubblici sia degli enti privati. Può eh, lavorare in aziende ospedaliere, in aziende farmaceutiche per esempio, eh, può eh, testare dei farmaci di ultima generazione, oppure può studiare dei nuovi vaccini, può lavorare nell'ambito agroalimentare, oppure ancora eh, nell'ambito ambientale può occuparsi di tossicologia, fare dei controlli di qualità delle acque per esempio. Diciamo che poi a seconda dell'interesse della persona ci sono più possibilità di studio, di lavoro. E... Spero di esservi stata utile, nel caso di chiarimenti, di curiosità, ulteriori approfondimenti potete chiedere agli studenti di dipartimento, ci sono i docenti tutor di dipartimento e poi c'è l'ufficio di orientamento e tutorato e per qualsiasi informazione siamo a vostra disposizione.